maglietta di Simba. <ride> che bella. E' presa a Siviglia. Perché puoi parlare eh. Ha ah, perso la lingua. Buongiorno, ci troviamo nei meandri della Rambase. e sono venuta a ritirare. Pensavo due sacchetti per me e per la Franky con i kit di Parley invece scopro che c'è una scatola Fashion Smoluzzo e io sono di motorino <ride> il solito disagio ragazzi ah ok sono sacchetti scarpe Parley queste sono fatte totalmente con plastica riciclata cioè, guardate che bello Plastica riciclata raccolta dagli oceani Ok, questo è il completino Farley della fiazza Cerchiamo sacchi sacchetto, sacchetto. Fatta tutto! <ride> Ora devo scappare da Sara Ore 10 E 01 va bene Puntuale confezione Mani da signorina in un'altra vita. Dopo sessioni di upper body e addominali, chiudiamo in bellezza con un mini circuito di bicipiti. mi sono cambiata e ho indossato il completino parley perché devo andare a fare delle foto per fare il post per la run for the oceans quindi ora sto aspettando martina che sta arrivando insieme alla vale io mi sono messa qui nell'area lounge della sara e mentre aspetto lavoro dal telefono rispondendo a mail e cercando di gestire un po' di cose e tra una cosa e l'altra si è fatto tardi infatti è l'una quindi l'ora di mangiare oggi per pranzo una cosa diversa dal solito che non mi vedete da davvero davvero tantissimo tempo penso anni ed è pasta al ragù fatto da me lo so cosa starete pensando ma è piaciuto persino a Jimmy abituato al ragù di sua mamma quindi adesso vi faccio vedere la ricetta allora, ho pensato di farvi un piccolo voice over perché non è proprio immediato. Allora, la ricetta ovviamente, perché la faccio io, è molto semplice. Faccio il fondo con carote e cipolle. Il rapporto è uno a uno a uno, cioè per tot kg di carne prendo ugual chili di cipolle e carote. Per le carote, le taglio e le metto a bollire insieme alla cipolla. Quando sono morbide le vado a frullare con i mini pimer e qui potete decidere se lasciarla più grossolana come faccio io oppure andare proprio a frullare il tutto e fare una crema. Poi aggiungo la passata di pomodoro e lascio cuocere. Mentre sta cuocendo, dopo che sono passati 3-4 minuti in realtà, quasi subito, metto la carne e lì lascio andare. Lascio andare lascio cuocere la carne dentro il tutto per almeno 3 ore. Poi chiudo, spengo e lascio raffreddare. Solitamente suddivido il tutto in base al peso del malloppone e dal numero di scatole che ho. Mi raccomando di segnare le scatoline con ciò che contiene e i grammi, così da capire che porzioni sono come avete visto preparo ragù e poi lo metto in tante scatoline lo conservo in freezer questa mattina io e Jimmy abbiamo deciso di pranzare con pasta ragù quindi l'ho tirato fuori uh, ho notato che ho fatto forse le porzioni un po' troppo grandi ma Jimmy oltre a farci la pasta piace metterlo su crostino eccetera quindi lo consumeremo in questi giorni per merenda Insomma, ora saranno 4 4 giorni di ragù ragù ragù oggi stranamente Jimmy ha deciso di dirmi a che ora precisa torna a casa così che possiamo pranzare in insieme, quindi ora mi metto i fornelli e preparo la pasta per entrambi Buon appetito! Allora questa pasta al ragù? Meglio quella di tua mamma dai, dai, almeno sul ragù, dammi una gioia, molto vicina. Molto no. e patate al forno, ancora no. No, vabbè, ma la vita non le fai più. Eh, vabbè, oh, me le bocciate, eh, quella delle tre porte. Al meeting e, e l'ora di lavoro con le ragazze, se mi seguite su Instagram non lo saprete già, ma stiamo organizzando un evento il 30 giugno, quindi se siete di Milano o se volete venire al nostro evento, vi aspettiamo, sarà un evento fitness, yoga, healthy food quindi assolutamente da non perdere. Io, siccome tra poco devo riuscire e sapendo che ce ne ho tardi, voglio fare merenda, una merenda abbastanza consistente perché ho anche fame, mi faccio un paninetto con tonno ricotta e rucola. Ci mettiamo anche una fogliolina di basilico e la ricotta ci è finita tutta. esagerato un pochino con le dosi quindi questo lo lascio da parte per Jimmy per quando torna lui ha sempre fame dopo il lavoro merenda io e la mia colazione vi diamo il buongiorno vi <ride> faccio vedere Praticamente questa è sempre la stessa ricetta che trovate sul mio sito web, quella dei mini pancakes. Oggi ho voluto fare la versione cowo con crema di mandorle bianche e cioccolato, cocco, chioto. La mangiamo per cena. Bisogna oh no. oh. tirarlo fuori. Carne rossa. C'è il mercato oggi. Buongiorno! Allora, so che vi ho appena fatto vedere la colazione, ma in realtà è l'una e mezza e sto quasi per pranzare. Ieri ho interrotto le comunicazioni perché ho avuto un breve ma intenso viaggetto al pronto soccorso, tranquilli, niente di preoccupante, ma... Era un pochino di tempo che mi tirava avanti un dolore alla schiena, non capivo la causa, non ho un medico curante qui a Milano, quindi la mia unica soluzione era quella di rivolgermi al pronto soccorso e mi hanno aiutato un sacco, infatti ho capito la causa del mio problema. Ho un'infezione alle vie urinarie che adesso cercherò di sistemare. Detto questo, io questa mattina dopo colazione in realtà sono stata al mercato, ho fatto il pieno di frutta, verdura e pesce e poi sono andata al lavoro da Adidas. Oggi ho fatto mezzamattina e adesso appunto sono a casa che mi sto preparando da mangiare. Ho appena finito di tagliare zucchine e peperoni perché sì ragazzi so che è il terzo video in cui vi faccio vedere questa ricetta ma ho bisogno di comfort food perché sono un pochino giù, <ride> quindi pasta alle verdure e crema di tofu sia, solo che questa volta ho un'aggiunta particolare, un'aggiunta speciale, perché ci metterò i pomodori secchi direttamente arrivati dalla Sicilia con furore, che la mia follower slash amica Maria Concetta mi ha portato a Ribini Wellness. pomodrino secco e la morte è sua e niente ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questo video spero che questo video vi sia piaciuto che l'abbiate trovato utile ed interessante io ho già cominciato a filmare un nuovo video e penso proprio che uno dei prossimi video riguarderà il tema del meal prep food prep cercherò di darvi tante idee quindi se non volete perdervi questo video o qualunque altro aggiornamento mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace che quello non fa mai male soprattutto a me non fa male anzi mi aiuta a crescere il canale quindi è sempre molto apprezzato e basta io vi saluto vi ringrazio per aver guardato questo video noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao